il bagno Ah, tu troppo mi deva. Il bagno? Sì. Il bagno un po'. Ma il suo bagno? il suo bagno? No, non è il suo bagno, è eh, il bagno eh, la, la, la parte di bagno della Galleria del Museo e all'interno c'è il dipinto. Ah, e eh no, che ho visto la porta chiusa e pensavo che non si poteva entrare. Quella porta lì dite voi? Questo qui è un tunnel. Ui, spizio. È un tunnel. È un tunnel. Ma no, questa è una scelta mm. di... Questa qui una è una scelta di... No, carcere. Prima era il commento dei monaci uh. Poi era un ex carcere e poi è diventato il nostro... cerco e questo qui è un tunnel della terra murata e qualcuno dice che è una strada segreta cioè che collega questa parte al castello, cioè sulla montagna. Ah. Ovviamente i lavori sono cioè, so no? eh, non Sono mai, Eh, cioè, è stato scoperto, però poi non, non si è mai approfondito no? perché non... non ci sono conti, credo. Non ci allora... interessa, la verità. <ride> <ride> perché dove lascia interesse? c'era il più carcere di segrete, larga immaginazione. Ah, beh, di non c'è nessuno.